L'ho cercata dappertutto, però i prezzi veramente troppo alti. Forse non l'hai cercata nel posto giusto. Perché tu di solito dove le cerchi le macchine? Mobile.de Ma che è? è un sito di macchine tedesco. Mm, tanto per continuare a buttare un po' le soldi all'estero. Vabbè, ma per le macchine i soldi non sono mai buttati Sempre tedeschi li stiamo a Non è nemmeno italiana, è pure giapponese Ho sentito dire che c'ha le caratteristiche giuste Trazione posteriore e tre pedali Sì, è una macchina da uomo, davvero maschio alfa E Se devi sentire come suona Vabbè, ma quanto c'è costata? 9k e mezzo <ride> Te credo con quel colore <ride> e Vabbè, ti pare che con del pilota non ce la riprappano okay, ok, tutto bello, ma dove sta? Siamo arrivati. Mm, sobria. Quanti cavalli monta? 280. 280. Solo? Per ora. Eccoci qua ragazzi, ve la facciamo vedere appena comprata, prima della grande trasformazione. Che schifo stic! Ma te, effettivamente sto verde non è cracchè, eh! Bisognerà trovare qualcuno che dà una pulita a questo motore qua! Oh! Officina del pilota, per esempio! tu intanto francese occupati di comprare quattro cerchi nuovi perché questi sono inguardabili già fatto già fatto mm. e poi di che colore la facciamo sta macchina chiediamo al pubblico ragazzi nera grigia rossa verde blu come la facciamo noi un'idea già ce la siamo fatta bene però molto bene ci andiamo a fare un giro andiamo Ci andiamo a fare un giro qualunque, la portiamo direttamente nel circuito di Valle Lunga, visto che ce l'hanno dato in esclusiva. Il problema però è che non ci sono gli assistenti e se succede qualcosa o se usciamo fuori pista nessuno può recuperarci. E quindi dobbiamo andare piano. Oh no! Dame chiamata la pista e rallentate. Che rumorosa. Ok, ok. Sai, poter provare la macchina per strada è un conto poterla invece provare in un circuito vero come Vallelunga è tutt'altra cosa la metti in crisi, stressi molto di più i freni è vero che noi siamo andati anche abbastanza piano però, sai, macchina appena comprata, mai guidata sì, ok, cambio olio fatto, però non ti fidi di andare al massimo subito ovviamente nel test fatto in pista con circuito vuoto è cattiva, eh! ci siamo presi il nostro tempo e ci siamo accorti di quelli che possono essere i punti deboli e i punti di forza della macchina. L'importante per noi è capire lo stato della vettura. Per strada non ti rendi conto bene come in pista. Ecco perché siamo venuti fuori, qui. Vedemo qua, aspetti a chiudere, forte il freno dentro, poi chiudi e poi ripuntare verso fuori. Così c'è un po' più carico più importante della pista ok sì. se la macchina si comporta molto bene per 10.000 euro <ride> è un bel acquisto eh. potrebbe essere una risposta al video della Mini <ride> <ride> si sì, vero con 10.000 euro che ci compri questa, cambio manuale, trazione posteriore, la macchina che si guida da Dio, suona bene un bus 6 Grande, grande, grande scelta, bisogna farla diventare bella esteticamente. Sì, sarò ripetitivo, ma cioè, questa macchina non sai se è più bello il suono dello scarico del motore è incredibile, sì, è bellissimo. La pista è il miglior stress test che si possa fare perché se la base fosse buona se la macchina sta bene e sta bene perché non abbiamo trovato particolari criticità anzi Valle lunga gran e questa di giri ruggisce allora iniziare un progetto con una buona base di partenza è ancora più stimolante signori signori si sente il ruggito di questo V6 da fuori ragazzi l'infrazione che sento penso siano le gomme eh probabilmente sì, si sono molto vecchie quindi magari sono anche un po' a quadrate credo la macchina sia stata ferma. Sì, Beh. sì. Mamma mia che è allungo. Mi taglia, mi taglia, giusto. Mettiamo a posto ragazzi, anche perché mi stanno dalla vista, sono un Abbiamo capito come com è messa la macchina. Già... la cosa figa è che puoi capire quali sono i limiti di una macchina e dove intervenire per fare un progetto. Ed è proprio quello che faremo partendo dall'estetica perché l'occhio vuole la sua parte. Il ragazzo è doltezza forse mm. non è manso Si no. risponde benissimo Hai sentito nei campi della S? Sì è vero è molto Dai, Però mi piace Mi è sempre piaciuta la 350 Che sterzo preciso Che cambio impressionante E poi questi puntatacco Con questa risposta All'acceleratore stock E eh, qui non ci abbiamo Quelle farfalle giganti Che ci ha messo ZEB <ride> Ci sta niente non... Tutto stock Basta andare un po' più forte eh. Giù col tacco lo Fai bene questo attacco ci vediamo in studio tra un attimo, dai! Per ogni macchina sportiva che ti compri un po' di paura, un po' di strizza, ce l'hai perché non, non si sa mai a prescindere. Poi se te la compri all'estero, la paghi? poco e a 160.000 km ed è una macchina comunque che viaggia, eh, quel dubbio aumenta ancora di più. Noi finalmente ci siamo tranquillizzati perché l'abbiamo provata in pista, come avete visto, e il motore gira benone. Poi se c'è qualche graffio, se c'è il wrap verde, esteticamente c'è dei cerchi orripilanti, non importa, quelli si cambiano e, e, va, e va bene così. Allora adesso abbiamo la possibilità di cominciare a ragionare serenamente su come aumentare il brio, la potenza, le prestazioni della macchina, stage 1, 2, 3, vedo tanta gente che aumenta i cavalli ma non si prende cura dell'equilibrio, ovvero aumentare i cavalli significa secondo me eh, aumentare le prestazioni della frenata, la prestazione dell'assetto, insomma e anche volendo l'alleggerimento della macchina, perché il rapporto peso-potenza è importantissimo. Però facciamo finta che il peso rimane tale, che non è poco, perché un 350Z, signori, pesa 1540 kg, mi sembra, se sbaglio mandatemi a cagare nei commenti, e eh, di massa vuoto. Quando saliamo col pieno di benzina a bordo, eccetera, eccetera, una macchina che non è di dimensioni gigantesche, dico queste cazzo di astronavi che fanno le, M, le BMW M oggi, è comunque... Nimbo abbastanza piccolina, ma pesa pesa, il suo peso ce l'ha, cioè capisci. Voglio dire, non è un 318 IS. Yes. Quindi, quando in un discorso pista tipo Valle Lunga, che arriviamo a 200 all'ora in fondo alla staccata, ecco sta ceduta. Stavo a registrare, te li ancora. In Lui, ninja. invece, si sta occupando della Civic qua sotto. Adesso faremo, faremo vedere. Work tutto. in progress, work in progress. Adesso vattene, che devo finire. Ciao, dai. Ciao. Quindi, sulle staccatone di Valle Lunga, quando la macchina è pesantona e c'è un impianto frenante stock. C'è poco da fa, signori, poi se non c'è il tubo in treccia quando si scalda l'olio è ancora peggio, va bene. Bottom line, aumento i cavalli, aumento la frenata, miglioro le prestazioni dell'assetto. Punto. Ti faccio un esempio banale sui differenti contesti nei quali puoi guidare la macchina. La strada, la guido la prima volta, dico: Madonna come va, come tira, come allunga sto motore. Poi entro in un circuito tipo valle lunga e dico: eh, mi sembrava un po' più veloce questa macchina, effettivamente un po' più di cavalli mi potrebbero essere utili. La frenata invece su strada ti sembra che, ok, frena bene, poi la porto in pista e un freno una minchia. L'assetto in pista mi piace, copia bene, è abbastanza rigida. Sono cool, molto figo. Poi la porto su strada ed è in è rigidissima perché per strada è pieno di buche. Allora, trovare l'equilibrio in mezzo a questi due mondi, signori, è impossibile. Bisogna scendere a compromessi. Fare un po' un ibrido che vada bene per l'uso del sabato e la domenica per quel track day che ci facciamo ogni tanto. Questo è quello che dobbiamo fare di questa macchina. E poi dobbiamo curare l'estetica. Però prima la portiamo sulle nostre buche di merda, così vi facciamo vedere com'è sta macchina e come va nel mondo reale. piacciono a me anni 80 90 però eh, però c'hai sempre C'hai c'è la, eh, la ciccia stacco hai. puntaggi Sto, quando... è dotto il traccio si sì. wow, bellissimo wow. la gioia, la gioia facciamo un po' di guida un po' più normale dai che macchina signori miei bella dai. di selfie <ride> è facile come sale bellissima voglio fare una cronoscalata madonna bestiale mamma che bella signori ce l'hai le mani sudate? si si che suona come pochi e che non finisce mai tutto ciò, questa è una Level 1, cioè la classica, la prima 350 uscita, quindi il motore da 280 cavalli. Poi c'è la Revap col motore da 300 cavalli. E poi c'è la più bella di tutte, che purtroppo non sono riuscito a trovare al momento dell'acquisto, che era la HR, che ha doppia aspirazione 315 cavalli. Il fascino della prima è importante, caro mio, la più vetusta ammortizzatori nuovi ritardati su molle ribassate a meno 7 come ti <ride> trovi a Roma? male <ride> cioè, sì, decisamente troppo, troppo rigido per le strade di qua che non so più strade praticamente sterrato la senti? la senti? differenziale autobloccante? Sì, a di due serie vie. a due vie. serie allora, tu non sei andato in Germania hai fatto un acquisto da casa esatto ok quindi non hai avuto extra spese però hai speso dei soldi per rimatricolare la macchina certo. perché ho speso 600 euro per il trasporto dalla, dal lato concessionaria a Roma e poi ho speso 1200 euro di immatricolazione fine e rispetto okay. a un'auto una 350z che avevi trovato in Italia quindi che aveva mi hai detto più chilometri di questa 60.000 chilometri in più e costava 14,5. ok e com'era messa buone condizioni? Non la sono andata a vedere, dico la verità Però dalle foto non sembrava malissimo Il problema è che comunque stavamo oltre i 200.000 km che ah, madre, ah madonna, sì E poi questa dopo averla guidata sia a Vallelunga che oggi per questo test drive Ti dico che sta bene Hai visto, sì armi, Ma con un filo di gas, eh? Sì, sì, è perché ti ho detto, la coppia c'è subito Sì, ma diciamo che queste gomme è Vero, aiutano Sì, ecco, quindi la prima cosa da fare e cambiare gli pneumatici. Sì. La sensazione di terrore no, Ragà, io quando arriverà definitivamente l'elettrico cioè chiudetemi dentro casa sparatemi perché non potrò fare a meno del suono ma poi una monomarcia ma che è? 9.500 euro più 600 euro del trasporto più 1.200 euro di immatricolazione per avere questa bellissima 3.50 Intimamente tra me e te no questa è una macchina che ti lascia proprio il sorriso dopo averla guidata Uno l'ha scelta perché un po' già lo sapevamo sì. Che aveva questo DNA così È una macchina che nonostante non sia la più veloce Ma io ti assicuro che adesso siamo quasi arrivati E indovina un po' Ti dispiace Non voglio scendere <ride> È questa ragazzi la caratteristica che deve avere un'auto sportiva, assicura un piacere di guida spaziale. È perfetta così com'è. Sì, infatti, Francesca. Eh. Facciamola, rappiamola, la facciamo Facciamolo invece. Solo bella. Bella, bella, bella, impacchettiamo Beh, Anche lo scarico, lascerei questo. Mm. Vabbè, vabbè. Voi che ne dite? Ne è valsa la pena, secondo voi? Fateci sapere. Noi ci vediamo sempre qui su Officina del Pilota nella prossima puntata della Nissan dove andremo a montare i nuovi cerchi rota bellissimi, li vedrete, e andremo anche a wrappare la macchina di un colore che ancora non abbiamo deciso, quindi interagite, fateci sapere la vostra. Va bene? Grazie per l'ascolto, spero tanto che possiate insieme a noi sognare su queste auto giapponesi meravigliose, senza tempo, con tre pedali. Quindi noi salutiamo il nostro magnifico pubblico, ricordiamo di mettere like, perché il like ci aiuta tanto. Oh, la campanella, così quando esce il nuovo episodio lo sanno e poi ovviamente, oh signori dite sempre che questo canale ha troppi pochi iscritti rispetto alla qualità che c'ha e allora voi aiutateci a condividere questi video così diventiamo sì. un po' di più Ciao ciao Yo.